Questa bellissima puntata di Economicamente, partiamo oggi, oggi che è il 5 di luglio, fino al 5 di agosto, in diretta qui su WellTV, canale Sky 810, in streaming su www.welltv.eu, sui vostri device, telefonini, tablet, pc, ci potete seguire con calma. Poi troverete la puntata sui social per poi rivederla e se non avete avuto l'opportunità di seguirci dalle 8.30 alle 9.00. Qui inizia il cammino, avremo vari ospiti, avremo professionisti, avremo docenti, avremo imprese che ci parleranno di quello che stiamo vivendo, di quello che stiamo toccando nelle nostre aziende, nelle nostre famiglie, nell'economia di tutti i giorni, nella vita reale che affrontiamo quotidianamente, le lotte che fanno gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, le famiglie stesse per poter districarsi in questo mondo dell'economia che ci affiancheggia e ci bussa alla porta tutte le volte che facciamo finta di non sapere. Non potevo non ringraziare l'Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali che ci dà il patrocinio e ne facciamo parte, siamo oltre che essere consulenti ed educatori finanziari iscritti all'albo e certificati EFA abbiamo la partecipazione all'associazione e anche come nel registro degli educatori finanziari AEF. Ma diamo subito spazio all'ospite di questa mattina che ci segue dal suo ufficio perché qualcuno deve pure lavorare, deve produrre. Diamo subito il benvenuto a Giusy Biondelli. Benvenuta Giusy buongiorno a tutti e benvenuti benvenuti in questa nuova edizione di Economicamente. Cosa vuol dire economicamente, Giusy? Questa, questa, questa sigla, così, questa, questo abbinamento. L'abbinamento è perché sempre più la, di, la nostra vita di tutti i giorni è condizionata e lo è sempre stata, ma ancora di più oggi abbiamo la eh, consapevolezza che ciò che succede nell'economia, ciò che succede ogni giorno, le notizie che sentiamo ogni giorno, sempre di più entra nelle nostre case e, e determina quella che è la nostra quotidianità. Quindi abbiamo imparato soprattutto ultimamente. Ovviamente quando lo impariamo? Lo impariamo quando... Questo ci colpisce in maniera diciamo, negativa perché l'abbiamo imparato con quello che è successo a livello di tensione geopolitica tra la Russia e l'Ucraina, eh, però chiaramente insomma, al di là dei casi estremi come, come quello che ho citato, in generale dobbiamo imparare, dobbiamo abituarci che l'economia a livello generale, a livello macro, è una, una derivazione del micro della nostra vita di tutti i giorni conoscere per decidere, Giussi, questa divulgazione, questo programma televisivo nostro format che vuole essere ideato da me e da te, solo divulgativo, quindi dal punto di vista come educatori finanziari, siamo presenti in video come educatori finanziari, iscritti al registro degli educatori finanziari, così rimane anche questa, questo clip video per il futuro, ma questo che ci è appena detto ci tocca nei conti correnti delle aziende, ci tocca nei conti correnti delle famiglie, nella vita di tutti i giorni. Andremo nelle prossime puntate a parlare anche di temi che sentiamo, leggiamo, parola come inflazione, cosa vuol dire. Parleremo di deflazione, stagflazione, tutti questi termini. Poi parleremo anche di quello che è utile per le aziende, qualche bando che sarà utile del PNRR, bandi che sono rivolti alle aziende che possono riflettere sui loro progetti, vero Giusy? Certo, perché appunto le, tutte quelle che sono le iniziative agevolative che possono essere rivolte alle aziende e quindi che danno l'impulso all'economia, piuttosto che quelle che sono le, le, le agevolazioni o gli incentivi che vengono accordati alle famiglie, piuttosto che dal punto di vista fiscale come ad esempio ormai è, è ridondante ma vale la pena citarlo, eh, tutta quella che è stata l'iniziativa del 110% eh, o altre iniziative come quella che magari vedremo nell'ambito degli investimenti. Ecco, insomma, Il fatto di avere l'informazione può aiutare ad assumere le decisioni, quindi a valutare se per noi stessi abbiamo un'opportunità oppure no, chiaramente senza l'informazione che è oltre il, la, la mera, il mero titolo o la, la mera informazione proprio di iniziativa, ma entrare anche un po' nei meriti di quello che significa nei dettagli, negli approfondimenti, in maniera da capire se può essere eh, interessante eh, per noi o per la nostra azienda. Una cosa importante, Giusy, perché conoscere, come abbiamo detto prima, per decidere, ma parleremo anche, affronteremo anche delle tematiche riguardanti la protezione del proprio patrimonio, dei propri risparmi, la protezione patrimoniale a tutto tondo, affronteremo la tematica nel life cycle, cioè la mia vita vista in un cerchio di, ben definito dal punto di vista economico, affronteremo le tematiche anche di, del dopo di me, vero giusto di successione all'interno delle famiglie, delle aziende, che strumenti ci sono, Abbiamo appena visto adesso... Sono tutti i concetti, concetti di pianificazione, quindi alla base di ogni parola che tu pronunci Maurizio c'è sempre, sempre una progettualità e una pianificazione, questo viene ancora prima di quelle possono essere le performance che in questo momento è un concetto diciamo, molto, molto fragile di cui parlare ma è ancora prima di quelle che possono essere i rendimenti chiaramente è necessaria una pianificazione e ha l'obiettivo di andare a eh, l'obiettivo di raggiungere degli obiettivi, però eh, è doveroso in questo, in questo momento, nel senso comunque, un soggetto, che è persona fisica, ma la doccia eh, pianificazione patronale, o ancora di più nel dopo di noi, nel durante di noi, l'obiettivo è quello di andare a eh, proteggere le persone, quindi a tutelarle, e ad avere altri obiettivi trasversali, l'indipendenza, l'autonomia, il fatto che queste persone non abbiano difficoltà economiche, la capacità di autogestirsi, insomma, tanti tanti aspetti, tante sfaccettature eh, che vengono, diciamo, messe sul tavolo nel momento in cui io vado a fare una pianificazione finanziaria e patrimoniale. Per fare anche un riassunto delle puntate che verranno, avremo anche aziende, imprenditori, ospiti, avremo anche la tematica sociale che seguiamo da tempo, della legge del dopo di noi che è molto importante e che ci sta molto a cuore per le famiglie che spiegheremo nella mezz'ora della puntata che cosa vuol dire in maniera molto semplice molto diretta con le, il linguaggio che ci contraddistingue per parlare al cuore degli imprenditori, delle famiglie per dare delle, così, una bussola una piccola bussola in questo mare in tempesta noi vogliamo esserci, perché come consulenti ed educatori finanziari siamo vicini agli imprenditori, agli imprenditori e alle famiglie, adesso che il mare è agitato. Le barche non sono fatte per stare in darsena, eh? un buon capitano si distingue, sono tutti bravi i capitani quando il mare è calmo, bisogna distinguere i capitani quando il mare è agitato e il vento tira contrario. Noi siamo al timone, ci siamo e siamo qui con voi per seguirvi. Siamo qui con voi sul canale 810 di Sky, in streaming su welltv.eu, siamo anche sulla pagina di WellTV, di Facebook, ci siamo in diretta streaming, quindi avete tutte le possibilità per poterci seguire. Caricheremo poi la puntata su YouTube, Pauli Maurizio, il canale, dove diffonderemo poi sui social per chi non ha avuto tempo. Ma Giussi, veniamo oggi così per partire anche con note positive soprattutto per le famiglie e le imprese, un mix, un piccolo mix partendo dal risparmio e coniugandolo con i progetti aziendali, quindi il denaro che deve arrivare alle imprese. Che strumento può esserci Giussi? So che hai fatto un recente articolo su questo tema, sul settimanale Mondo Padano, nella rubrica risparmio e finanza, collabori ormai, collaboriamo ormai con il settimanale Mondo Padano dal 2015 nella rubrica risparmio e finanza e questa settimana in edicola, in digitale anche su www.mondopadano.it c'è il tuo articolo su questa tematica dei PIR, Palermo, Imola, Roma. Cosa vuol dire questa sigla così criptica? Beh, innanzitutto PIR è un acronimo che sta ad indicare piani individuali di risparmio. Non è una novità del 2022, i PIR nascono con la legge finanziaria del 2017 e appunto, come dicevi tu Maurizio, il legislatore li ha istituiti con uno scopo ben preciso, cioè quello di canalizzare la finanza, i risparmi degli italiani, nell'economia reale, nell'economia delle piccole e medie imprese che non sono quotate ma proprio dare un contributo di sostegno all'economia reale. Eh, e cosa dire sicuramente è stata una, un'iniziativa presa con la finanziaria del 2017 sull'esempio di altri paesi che avevano già iniziato questo tipo di percorso come la Francia ad esempio o anche il Regno Unito quindi abbiamo semplicemente eh, seguito quelle che potevano essere le best practices di, di altre realtà eh, di altri paesi qual è la novità del 2022 che sono state apportate alcune modifiche quindi eh, si è cercato di rendere maggiormente efficace uno strumento che dal 2015 sembrava un po' come dire eh, un po' rallentato ecco, rispetto a quella che era la finalità e quindi si è cercato di dare una, una, un maggiore impulso per riprendere un, uno strumento che, pute, che può essere davvero importante in questo momento in cui eh, in Italia c'è attenzione per nuovi investimenti, per il rilancio dell'economia. Quindi questa è, è la parte importante. L'altro la, aspetto veramente innovativo, innovativo diciamo, eh, di, mh, importante, è che c'è stata una vera e propria collaborazione tra l'agenzia delle entrate mh, e, e, e diciamo la legge per rendere maggiormente flessibile e applicabile quella che era, quella che è la novità prevista nella legge bilancio del 2022. C'è stato un vero eh, lavoro da parte dell'Agenzia delle Entrate a livello interpretativo per rendere operativi, per rendere ehm, eh, concrete le, le possibilità e l'interpretazione di questa legge di bilancio. Quindi una novità che è stato fatto, come dicono quelli bravi, un restyling dello strumento, perché come diciamo sempre, lo strumento non è buono né cattivo, ma bisogna conoscerlo per poi eh, sì. capirlo e poi applicarlo. E abbiamo iniziato dicendo che è un vantaggio sia per le, le famiglie, il risparmiatore privato, ma è un vantaggio anche per l'impresa. Quindi è un win-win questo aspetto qui di risparmio, questa opportunità. Perché, Giuse, dico questo termine qua, che vincono entrambi, sia il risparmiatore sia l'imprenditore in questo strumento particolare che sono i piani individuali di risparmio, i PIR? Perché si vince in due? Per qual motivo? Perché il legislatore per incentivare, incoraggiare i risparmiatori a sottoscrivere nel proprio portafoglio di investimenti i PIR è, ha creato delle agevolazioni, quindi l'atto risparmiatore c'è innanzitutto l'agevolazione di esenzione del capital gain su, per quanto riguarda la parte di capitale investita nei PIR, oppure anche l'esenzione dall'imposta di successione per chi ha in portafoglio eh, il PIR e quindi comunque per quel tipo di strumento finanziario c'è l'esenzione dell'imposta successione. Inoltre, eh, diciamo, mentre invece il lato e poi ecco, un, altro, un altro aspetto è che il PIR per esempio può essere sottoscritto anche da un minorenne, cosa che nell'ambito degli strumenti finanziari è diciamo più complicato, perché la, la, la, mi viene in mente l'altro strumento finanziario che può essere sottoscritto da un minorenne, anche, anche da un, un neonato ad esempio, è il fondo pensione proprio nell'ambito della previdenza complementare. Quindi alcune particolarità per prendere. Giusto, ti interrompo su questa frase qui che hai appena detto del neonato, diciamo sempre... Regalate un fondo pensione ai vostri figli eh, appena nati ma è pazzo. Gli zii, i nonni che fanno tutti i doppi regali, doppie cose sì, sì. eventualmente, ma ci torneremo su questo argomento dei fondi pensione sì. per i figli. Scusami, eh, era uno spunto di riflessione per sì, le prossime puntate. L'impegno del, del legislatore è proprio quello di rendere accessibile e flessibile uno strumento di investimento che è destinato a incentivare. La parte eh, dell'economia, cioè eh, eh, si vede subito quando c'è la volontà da parte del legislatore di spingere, di incentivare questo tipo di strumenti che poi abbia eh, diciamo, l'altro impatto che abbia impatto proprio Chiaramente, dall'altra parte, questi, il legislatore cosa ha fatto? Ha dato anche delle indicazioni ben precise nell'ambito della. Ehm, dell'investimento, di quella che tecnicamente si chiama asset allocation, eh, cioè il gestore deve seguire delle regole ben precise per gestire queste masse e rispettare la regola, ad esempio il 70% della massa di un PIR deve essere investito in aziende che abbiano sede in Italia e quindi che comunque venga canalizzato verso un, dei beneficiari che siano italiani, per questo che comunque eh, sono strumenti che eh, sono finalizzati all'incentivo dell'economia reale del nostro territorio. Proprio per questo tipo di eh, indicazioni da parte del legislatore, perché è lo scopo spesso del, dello strumento finanziario. Poi noi abbiamo detto che il PIR nasce con la legge finanziaria del 2017, ma nel durante sono state fatte altre modifiche: sempre per adeguare questo strumento a quelle che potevano essere le esigenze del mercato. Ad esempio nel 2019, precisazione indispensabile, il PIR può essere sottoscritto solo ed esclusivamente da un soggetto persona fisica, non può essere sottoscritto da persone giuridiche, quindi da aziende diciamo. L'investitore è sempre persona fisica. Nel 2019 però il legislatore ha concesso che fondi pensioni e casse previdenziali potessero inserire nel proprio portafoglio eh, una parte di PIR nell'ambito di non superiore al 10% della massa investita quindi con dei limiti dal punto di vista eh, di eh, importi di investimento ma ha dato questa possibilità sempre per andare a incentivare quello che è la sottoscrizione di questo strumento ma soprattutto perché comunque sottostante a questa, a questa di investimento c'è sempre un'ottica di orizzonte temporale di medio e lungo periodo le, le agevolazioni di cui ho detto prima quindi l'esenzione dal capital gain piuttosto che l'esenzione dall'imposta di successione cioè riguarda il fatto che un soggetto persona fisica cioè un investitore detenga il piano il PIR, il piano individuale di risparmio almeno cinque anni Diversamente segue quella che Attimo. è la normativa ordinata. Cosa vuol dire esenzione dal capital gain eh, del PIR? Cosa vuol dire? Questo no, normalmente quando un investitore, quando un investitore realizza, inv prende il proprio capitale e lo investe in uno strumento finanziario l'ambizione ovviamente è quella di avere un guadagno. No? Questo guadagno si, capita, si chiama capital gain. Quindi è la tassazione che lo Stato italiano, in quanto noi soggetti residenti in Italia, è la tassazione che lo Stato italiano prevede sui, su, sui guadagni provenienti da investimenti finanziari. Ecco, nel caso del PIR, il legislatore ha previsto questa agevolazione, cioè se io oggi investo 10 e tra 5 anni, 5 anni e mezzo, 6 anni, eh, vendo questo mio investimento da 10 vale 11%, su quell'uno anziché pagare l'aliquota del 26% di capital gain sono esentato perché è stato previsto dalla normativa specifica del PIR. Anche L'altro aspetto che hai citato, quindi anche dal punto di vista successorio, è importante questo aspetto qui, cioè non, non entrano nell'asse ereditario i PIR o ho, ho capito male? Sono esenti da imposte di successione, significa che eh, non, eh, non vengono tassati, non fanno eh, cumulo con quella che è la massa ereditaria che normalmente viene inventariata nel momento in cui eh, il dominus, cioè il soggetto che è premorto, eh, appunto non, non è più qui con noi. Quindi cosa succede? Nel momento in cui si verifica la premorienza di un soggetto investitore a quel momento a fare una sorta di inventario di quello che è il suo patrimonio. Nel caso dei PIR non sono soggetti all'imposta di successione, mentre invece se questo soggetto dovesse avere immobili, dovesse avere un portafoglio titoli con all'interno dei titoli, delle azioni, dei fondi comuni tradizionali, quindi non PIR, piuttosto che gestioni patrimoniali, insomma, ecco, tutto, tutte queste cose vengono riepilogate nella dichiarazione di successione e sono soggetti a tassazione secondo quelli che sono i parametri previsti dalla normativa successoria. In caso dei peer sono esetti da imposta di successione. Interessante questo argomento dell'aspetto dell successorio, Giussi, che ci ritaglieremo una puntata, per più puntate per fare questo focus sul, sull'aspetto del cumulo. Quello che hai appena citato è molto interessante anche per le famiglie, Spero di dare, speriamo di dare degli strumenti facili da capire e da poter poi utilizzare nel momento che possono, ahimè, essere utili in questo caso, ma importanti perché si parla sempre di denaro, denaro che va allo Stato o meno a seconda della situazione che ho deciso io in vita liberamente. Ma quindi è uno strumento molto efficace, è stata fatta questa rivisitazione per confluire il risparmio delle famiglie italiane all'interno delle attività produttive italiana il 70% dicevi deve essere investito sì. sulle quindi è una bella boccata di ossigeno per quanto riguarda i piani di sviluppo delle imprese è un aspetto molto importante perché dà sicuramente una, una, un, un vento favorevole parlavamo prima di vento e di nave e di mare alle imprese italiane che sappiano approfittare di questo aspetto qui e anche Aspetto per i risparmiatori per avere, come dici sempre tu Giussi, un orizzonte temporale, poi mi dirai cosa vuol dire, cosa diavolo vuol dire questo orizzonte temporale di 5, 6, 7 anni dal punto di vista di la, far lavorare, perché vediamo spesso sui social, ma faremo delle puntate che puoi diventare ricco da un giorno all'altro, metti qua i tuoi soldini, il gatto e la volpe, seppelliscili in questo campo dei miracoli, e nascerà la pianta del denaro. L Ultimo così inciso, poi torno da te, piccola simpatica eh, truffa fatta a Roma Nord, investimento in questa fantomatica che non lo è neanche, eh, criptovaluta che non lo era, con l'HU, eh, investi in U, ha cioè investito professionisti, imprenditori, eccetera, eccetera, prendi i soldi e scappa, e la notizia è di qualche giorno fa allora dove sono i miei soldini che ho seppellito qua nel campo dei miracoli e quei signori lì mi avevano detto che potevo diventare ricco dal giorno a domani e andare a Dubai a far vedere le macchine e a mangiare nei ristoranti di lusso di Dubai, ma non è sempre così. Ci torneremo con esperti invece a parlare invece di tutto quello che è il mondo della blockchain, quindi conoscere per decidere, avremo dei grandissimi professionisti che ci guideranno in questo mondo per non incappare nel gatto e la volpe che promettono alti tassi di, di rendimento che poi invece non trovi niente, ti ritrovi con un pugno di mosche, un avvocato da pagare e difficili soldi da recuperare. Noi parleremo di tutela del risparmio, di protezione del risparmio, spiegheremo gli strumenti. Questo non è un programma che sollecita il risparmio, è un programma che spiega quali sono gli strumenti, un programma di educazione finanziaria che divulga sia alle famiglie, sia alle imprese... Come poter gestire al meglio e proteggere le fatiche della propria impresa e della propria famiglia per il futuro, per il presente, per se stessi, per la propria famiglia e la propria impresa. E proteggersi dal gatto e la volpe. Ma torniamo dalla Giusi, quindi PIR, Giusi, l'articolo è su Mondo Padano, su risparmio e finanza completo, con tutti i passaggi legislativi. Lo potete trovare in edicola, ma anche su www.mondopadano.it. Giusi, ancora due notizie sul sui PIR che ci vuoi per, per così la allora, Le sulla novità forse. che riguardano la legge di bilancio del 2022 riguardano sostanzialmente tre cambiamenti fondamentali. La prima, il primo cambiamento è l'innalzamento della, della soglia di, dei limiti di investimento. Mi spiego meglio. I PIR nascono nel 2017 con la legge di bilancio del 2017. E prevedono che quelle agevolazioni di cui abbiamo parlato prima riguardano un capitale massimo investito di 30.000 euro l'anno per un totale su 5 anni di 150.000 euro. Quindi l'agevolazione riguarda questo tipo di quantificazione di capitale investito. Con la legge di bilancio del 2022 è stato previsto di innalzare la soglia da 30 a 40.000 euro l'anno e che l'investimento totale possa arrivare fino a un massimo di 200.000 euro. L'efficacia di questa variazione è da gennaio 2022, quindi riguarda tutti i PIR, quelli sottoscritti prima e quelli nuovi che andremo a sottoscrivere. Quindi quelli, quelli sottoscritti in precedenza, che avevano i precedenti limiti, potranno raggiungere i nuovi limiti. Quindi ad esempio un investitore che ha sottoscritto nel 2017 il PIR tradizionale di cui abbiamo parlato prima, ha fatto 30.000 euro nel 2017, 18, 19, 20, 21, totale 150.000 euro con la legge di bilancio 2022 potrà adeguare nel 2022 i suoi versamenti, quindi fare 40.000 euro nel 2022 e gli ulteriori 10.000 euro nel 2023 per arrivare a un totale di 200.000 Questo è importante perché ha fatto sì che coloro che possono, ovviamente, permettersi di raggiungere queste nuove soglie, possano ancora canalizzare i propri capitali nell'economia reale. L'altro principio... Giuseppe nell'ottica di investimento, ci metteresti anche una quota nei PIN dei tuoi clienti, ce la inseriresti? Sì certo perché sicuramente nell'ambito dell'equilibrio di un portafoglio che è sicuramente investito a livello internazionale, una parte che possa riguardare la nostra, la nostra realtà economica è sicuramente importante oltre al fatto che i PIR possono dare anche altro tipo di agevolazioni, quindi quando si fa pianificazione finanziaria non si guarda solo la tipologia di investimento con il rendimento e la zona geografica, ma si guarda anche quello che può essere il beneficio fiscale, quindi sia nell'ambito di quello che vi ho citato prima come capital gain, sia nell'ambito di pianificazione successoria, cioè gli aspetti che vengono presi in considerazione sono molti e cioè, nella pianificazione cosa si fa? Si, si, si raggiunge, diciamo, un bilanciamento di quelle che sono le priorità e gli obiettivi di investimento, che non è solo rendimento, non è solo performance, ma è un insieme di cose. Il tempo Una è volato via. Il tempo, sta volando via, abbiamo due minuti solamente per chiudere sì. questa prima puntata, ci torneremo sotto questi aspetti di pianificazione, ci torneremo, sì. ci verrai a trovare in studio... Tu sei l'ospite principale, quando vorrai, quando il tempo te lo permetterà e i tuoi clienti che in questo momento stai seguendo passo passo, ma eh, una domanda importante, una congratulazione in diretta, ti sei certificata, un'ulteriore certificazione vero recentemente, ti sei certificata come? Sono certificata come auditor ESG. Torneremo a parlare di questo aspetto, di questa sigla ESG, Empoli, Siena, Genova, che lasciamo così nell'aria e parleremo anche di società B Corp e di imprese sostenibili, tutto un mondo che è interessante, che coinvolge sia le imprese sia il risparmio, le famiglie e gli imprenditori, vero Giussi? Una, 30 secondi per chiudere certo. la puntata. Certo. ESG è sostanzialmente quelle che sono i nuovi, nuovi, le nuove strategie di investimento e nuove pianificazioni di investimento che le aziende fanno con l'obiettivo della sostenibilità. E chiaramente ci sono ospite. delle modalità. Grazie Giuse di essere modalità. stata nostra ospite, il tempo è tiranno, la regia mi ha detto il tempo è scaduto e lascio e dedico a te anche la frase ai nostri telespettatori, ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo una frase di Leo Buscaglia, quindi imparare qualcosa di nuovo in questa trasmissione che vi seguirà per questa estate. Alla prossima puntata di Economicamente.